Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitex e Marco 007 e siamo tornati e siamo tornati su dove cacchio e yeah. siamo tornati ok, siamo tornati su non sesso allora, vai su due giocatori, grazie grazie prego <ride> Ok, e okay. anche questa parte dobbiamo fare Ah no, c'è ancora una soccer. Eh? Ah no, no, ok, ok, abbiamo montato eh. bene. Hai no, so che l'abbiamo fatto. Sì. Uh, Mario Bros. L'originale, allora. Ah sì, togli. Togli un attimo. Togli. God damn it! E eh, vai a impostazioni, no, impostazioni. Dove impostazioni? Why? Perché ho messo tubo catodico. Cioè? <ride> e la. la tv su cui andava lo Snest. Non è in S. E quindi fa schifo la risoluzione. Quindi metti 4 diviso 3. Non è la risoluzione. 4 3. terzi. Va ah, bene. No, ho sbagliato Mario Bros. <ride> mi dispiacque Allora... Uh, Mario Bros. <ride> ok. Mario Bros. è una delle pietre militarie per i giochi. Il piccolo militari, <ride> GPT, il segnale di pietra. <ride> Pubblicato subito dopo l'esordio del famosissimo Donkey Kong, ha rappresentato il debutto del mitico Mario, accompagnato dal suo fratello Luigi, anche la prima apparizione dei tubi verdi, delle monete e di altri elementi oggi ben noti nella serie Mario. E comunque, sì, Mario è stato introdotto in questo gioco. Sì, perché prima Kong. si chiamava Jumpman. Mm -hmm. E Donkey Kong veramente sì, era eh, Cranky Kong. Vabbè, non mm -hmm. mi importa. Sembra più Donkey Kong Sì, è sempre Donkey Kong. L'esperienza di gioco è semplice, ma intrigante Elimina tutti i nemici di ciascun livello Per realizzare punteggi record Tuttavia, Mario non può saltare sui suoi avversari Perciò lo dovrà colpire dal basso E sparazzare sempre del tutto Tirando Loro un calcio ah, Aggiungi sì, un secondo sì. giocatore nei panni di Luigi Per aumentare il divertimento è proprio quello che faremo noi Rovinare il divertimento <ride> Quindi well. due giocatori a Bimbi è la cosa, ma è. Ok, come vedete, siamo questo, che non è. Non sempre Wow. Wait. Spreco il fungo. Smetti, il non è il fungo. È un, un f... po' <ride> power. E ora calcio go to Gotuchicchi! Boom! Uh. Gotu chicchi! No, no, non so.. No, little... uh. tu vai a calciare quella. You little baby! No! Boom! Maledetti i nemici che diventano più you forti You are dead! Mario comunque è proprio un obeso come potete E i capelli blu per qualche motivo. We won! Luigi invece è semplicemente mm. Mario Verde. No, è Luigi. E Luigi con i fiore di fuoco ora. Sì, però è Mario Verde, direi. Là. Cioè, era, era stato introdotto come Mario Verde. E Mario con i, i, i baffi. No! Mario con gli occhi e i baffi verdi. Per qualche e anche motivo E' Mario radioattivo Luigi No! Mario radioattivo, lui. no! Mi, io so, ha beh. mi ha spawnato eh. su Koopa, non è giusto Eh, certo! Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh le Eh Eh Eh Eh Eh Eh come Eh fight! Testa le tue io... skill! Fase 3 3 2 1 di tempo non scaduto. Cosa mi ha detto 3 2 1 quando c'era 11? LOL 3 2 1 di è È rimasta una moneta, hai perso tutte le vite. Wow. No bonus. No. Luigi Dai, allora. Ah, e ora ci sono i granchi che nella saga di Mario ormai. Non è che si vedano molto, eh. Tranne quei.. quei no È granchi. vero, bisogna toccarli due volte. Lol. Ecco is dead. Ecco. You are dead. I'm dead. And we are. E niente, questo era il Super Mario, ciao! Facciamo anche sì. la, la modalità 2. Ma è la stessa cosa, ma è più. più... E eh vabbè, si sì, fa lo stesso. Stavolta non splicare il blocco <tosie> <tadada. lese> e Vai. So, wow, ma. Mi sa che l'ultimo si arrabbia. Eh sì, l'ultimo si arrabbia sempre. We won! Anzi, I won! <ride> vabbè, non Ho fatto niente. No! No! Facciamo così, tu resta sopra! Io eh sì. Faccio così, Boom. vedi? N nel senso io, io intendevo. io.. io ti. io faccio così. Io mi allora. inciulo anche i soldi. Mi frego tutti i soldi! Wow, wow, wow, dove è L'ultimo! Aiuto! Oh no, la palla di me. di, di fuoco. Dopo un po' appare pure una palla di fuoco. Uh -huh. E noi non vogliamo essere colpiti, vero Luigi? <ride> o dovrei dire Mario Verde e eh, grasso? No, Mario. Vai mario Mario radioattivo! Ti inseguo! Vai dall'altro lato, scemo! <ride> Smettila! Prendi i soldi! Quei soldi là di là! Perché sono scivolato giù? No, è io... Sempre quella moneta non la prenderemo mai. No, bonus Perché? Ah, è vero, Bones si prende tutto. Se non sbaglio, non lo so io. Non sono bravo. Sono Scar sotto. Scar scarso è scarso. Scar io vado a ucciderlo. Ok, ora picciolo. E poi c'è Scar. Normale moni <ride> eh luigi sgridi gridi luigi oh no run <ride> eh. vado dire mario verde i sgridi mario verde i <is> sgridi e eh, niente questo era mario brosso un video un pochino corto giusto un po troppo. il prossimo sarà pro wrestling Ehm uh, sì. Poi c'è un altro Let's Play che non faremo. Poi c'è Soccer. Poi c'è Super Mario no, Bros. No, quello non lo faremo. Cosa? Super Mario Bros 3? No, lo faremo. Noo! Eh, sì, un let's, play, un let's Play lo faremo quello, sì. Super Mario Bros 3 pure quello lo faremo in Let's Play. Cioè let's go no fa, faremo un video di Nessus. Tennis faremo Nessus. Eh. È un video. È un gioco di football. Oh. Dalla copertina sì. mi sembrava più tipo un gioco. avventura, sì, eh. vabbè. Poi c'è Tennis e poi Yoshi. Yoshi. Yoshi è un gioco? Oppure sì. un. un eh, uno un di quei arcade. Altri? Ah, ok. Va bene, quindi abbiamo così finito per te, però li aggiungono sempre. Quindi. Quindi questa serie non finirà mai. Vabbè, sì, finirà, però.. Finirà però diciamo... ci prenderemo tipo una pausa. In sostituto sì. a questa serie ci saranno i let's play di questi due. No. Sì. Quando che finiamo qu tutti qu i giochi. Tipo... <coughs> Quando... Quando, finiamo... Quando finiamo tutti i giochi che ci rimangono. Come sostituto ci saranno i let's play di. Sì, Super comunque il prossimo let's play sarà. Com comunque let's go pick let's go eeve. E' Pokémon let's go eevee. Eh sì. Va ah bene, quindi ci vediamo alla prossima parte di No <coughs> Oddio, scusa. Alla prossima, ciao. Ciao.